Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere che bicicletta elettrica tra la Rockrider est 900 e la Rockrider st 500 che ho appena provato è più adatta per le vostre esigenze e andiamo subito a capire il perché. Se non avete visto la recensione completa di queste due biciclette vi consiglio di andarla a guardare subito, sia della Rockrider ST500 che della Rockrider ST900 le differenze sostanziali di queste due biciclette nella parte meccanica sono il cambio, i freni e la forcella che è stata montata in particolare sto parlando del cambio montato della 500 che è Shimano Altus e della 900 che è Shimano Deora a 10 rapporti i freni che sono stati montati per tutte e due le biciclette sono dei Tektro, da 180 all'anteriore e al posteriore. La differenza sostanziale sta nel tipo di freno, perché nella Rockrider ST500 troviamo un freno meccanico e nella 900 troviamo un freno idraulico. Invece se andiamo a guardare la forcella, nella Rockrider ST500 abbiamo una Suntour da 120 e nella Rockrider ST900 abbiamo una RockShox UD da 120 mm, anche lei ad aria. Andando a vedere i componenti che sono stati nella meccanica di queste due biciclette, capiamo che nella Rockefeller ST900 sono stati montati dei componenti di qualità maggiore e di conseguenza il prezzo più alto e ovviamente non solo per questo ma essendo una bicicletta elettrica bisogna andare a vedere anche il motore che è stato montato con la batteria che è stata montata ma prima di andarlo a vedere e di dirvi anche le sensazioni che ho avuto di guida sia con una che con l'altra e cosa le contraddistingue guardiamo un particolare tecnico che è stato montato sia in una che nell'altra bicicletta e sto parlando ovviamente dei copertoni e delle ruote perché nella Rockrider ST500 troviamo un copertone Anticson con guarda 2,4 e nella Rockrider ST900 troviamo una ruota Duroc con un canale da 40 mm e un copertone bello largo, sempre Anticson e il modello è Taipan Colos molto largo, molto scorrevole l'ho trovato è una cosa che inizialmente avevo sottovalutato di questa bicicletta ma poi andandola a provare mi sono ricreduto e il feeling che ho avuto con questo copertone mi è piaciuto veramente tanto rispetto anche a quello della SD500 che come ho detto prima è il Cougar da 2,4 le ruote sono tutte e due da 27,5 nella st 900 troviamo il 27,5 plus ovviamente per avere una ruota così larga e come ho detto nei video recensioni, per tutte e due le biciclette bisogna andare a giocare molto con la pressione delle gomme. Cambiando la pressione delle gomme abbiamo una sensazione di guida diversa su tutti e due i modelli. Il telaio di queste due biciclette è uguale sia per la 500 che per la 900 su tutti i particolari tecnici che sono stati montati che fanno la differenza di prezzo. La grande differenza di queste due biciclette sta nel motore perché la Road Rider st 500 ha un motore nella ruota posteriore che è molto più basico rispetto al motore che troviamo centralmente nella Rider ST900. Nella sensazione di guida questo ha fatto moltissimo la differenza perché il motore centrale della 900 mi ha dato quello sprint in più e soprattutto nel fuoristrada ho sentito il reale beneficio. Perché è un motore più intelligente, segue molto la nostra pedalata e soprattutto nei pezzi quelli più duri dove le pendenze sono molto importanti mi ha tirato su dove la ST500 faceva molta fatica. Vi faccio vedere un video che ho registrato praticamente nello stesso posto sia della 500 che della 900. La pendenza era molto elevata e si passava abbondantemente il 20% con la Rockrider ST900 sono praticamente andato su senza far fatica e con la ST500 ho fatto abbastanza fatica a salire non con una bicicletta muscolare ma con la 900 è stata un'altra storia andando a parlare di numeri la Rockrider ST500 ha una coppia di 42 Nm e la 900 una coppia di 70 Nm questi 70 Nm contro i 42 Nm della 500 nella salita che vi ho appena fatto vedere si sono fatti sentire tutti andando a parlare di batteria nella S ST500 abbiamo una batteria da 420 wattora e nella nell'Aerokrider ST900 abbiamo una batteria da 500 wattora ovviamente andando a vedere questo dato cambia l'autonomia delle due biciclette che varia moltissimo dai tipi di percorsi che andiamo a fare ma la cosa sostanziale che fa la differenza tra queste due come ho già citato prima è il motore il motore centrale rispetto a quello posteriore è più intelligente quindi segue di più la nostra pedalata se non gli richiediamo tanta assistenza ci aiuta di meno e di conseguenza questo ci fa avere più batteria nel complesso quindi oltre agli 80 watt che abbiamo in più nella batteria la differenza di motore ci dà più autonomia anche per questo motivo per trovarle disponibili ci sono diverse cose da tenere sott'occhio ovviamente in primis vi conviene andare a guardare sempre il sito Decathlon appena tornano disponibili. Se volete evitare lo sbattimento di andare a ricercare tutti i giorni il modello di bicicletta, la taglia eccetera c'è il canale Telegram qui sotto in descrizione ciclismo sconti che vi avviserà appena torneranno disponibili il trucco è quello anche di acquistarla subito che appena vedete la notifica del canale che la bicicletta torna disponibile vi conviene acquistarla subito per evitare di andare in negozio, cercare di ordinarla e non trovarla più disponibile. Quindi oltre a tutti i sconti che potete trovare all'interno di questo canale, la cosa che vi potrebbe interessare di più è la disponibilità delle biciclette. Quindi se non riuscite a trovarle disponibili è gratuito, non costa niente e vi conviene iscrivervi al canale per ordinare la vostra bicicletta. E volevo un attimo dirvi le differenze nella sensazione di guida che ho avuto sia con un modello che con l'altro. La differenza sostanziale l'hanno comunque fatta tutti i componenti che vi ho già citato prima, quindi freno, cambio. Il motore che ha l'A900 ha sicuramente fatto la differenza, ma oltre a questo i freni sono più potenti, essendo freni idraulici rispetto ai freni meccanici dell'A500. Il cambio de-or essendo di una gamma comunque più alta dell'Altus avendo un rapporto in più è sicuramente andato molto meglio per la sua affidabilità nella cambiata e anche se andiamo a guardare in una prospettiva futura un cambio di qualità maggiore è un cambio che vi può durare anche più anni rispetto a un cambio di qualità minore che dopo un po' di chilometri inizia a non andare come andava all'inizio quindi è una cosa da tenere in considerazione e andiamo a vedere a chi sono indirezzati questi due modelli la rockrider e st 500 ve la consiglio se volete approcciarvi al mondo delle biciclette elettriche se volete fare anche trekking come vi ho già accennato in tutti e due i video perché hanno la possibilità di predisporre un portapacchi posteriore e se non fate nulla di troppo impegnativo quindi è consigliatissima se siete alle prime armi e siete alla ricerca di una mountain bike elettrica e andate a ricercare la qualità prezzo, questa è praticamente imbattibile invece la Rock Riders T900 la consiglierei a un utilizzatore più esperto che vuole fare delle uscite più lunghe, proprio per il motore che ha, che ci riesce a dare quella spinta in più per i copertoni che monta quindi più larghi e la forcella senza andare a fare nulla di troppo impegnativo comunque. Quindi non andate a fare dei sentieri ultra tecnici, anche se ha la predisposizione sicuramente per andare in su, perché in questo caso vi converrebbe avere una bicicletta da enduro. La accenno, anche se purtroppo non l'ho ancora provata, la Stilus SD. ST. Questa potrebbe essere lo step successivi se pensate di fare delle uscite ancora più impegnative andando a vedere i prezzi la 500 viene 1299 euro e la 900 viene 2099 euro ovviamente qui sotto vi lascio il link in descrizione delle due biciclette e del canale Telegram dove potete trovare la disponibilità di tutte le biciclette se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video se lo fate siete grandi è gratuito non costa niente mi raccomando cliccate e iscriviti qui sotto e io vi saluto e ci vediamo alla prossima